Siamo alla quinta domenica del tempo ordinario, il nostro cammino continua, ci accompagna il Vangelo di Luca in questo anno liturgico e in questa pericope evangelica che ci viene proposta per questa domenica abbiamo un Gesù all'opera, un Gesù che chiama, un Gesù che è vicino come sempre al cuore dell'uomo ed è vicino anche nei fallimenti, sì, perché si tratta in effetti di un fallimento, la pesca di Pietro non va assolutamente bene, non abbiamo preso nulla, abbiamo faticato tanto e non abbiamo preso nulla, eh, certo a un punto di vista spirituale possiamo dire che senza Dio, una vita senza Dio, senza l'amore di Dio, senza la sua grazia, senza Gesù è una vita poco significativa, vuota di senso. Però ecco, Gesù vuole ancora puntare su quest'uomo fallito, potremmo pensare anche ai tanti fallimenti, ai nostri personali fallimenti, di tante persone che soffrono, che perdono nella vita. Gesù è sempre accanto a noi. Gettate le retti, ecco, questo l'ordine, questo il suggerimento di Gesù, gettate le reti dall'altra parte, cambiate direzione, potremmo dire, cambiate atteggiamento, stile di vita, le reti vengono gettate e pescano un'enorme quantità di pesci. E allora questo suscita stupore in tutti, in Pietro e tutti i suoi compagni che sono sulla barca. Gesù compie questo prodigio, e alla conseguenza è che di fronte alla potenza di Dio, alla grandezza del suo nome, della sua, della sua misericordia, non si può che fare due, due, potremmo dire, professioni di fede. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, non possiamo che dire queste due fare queste due considerazioni, queste due affermazioni. E io sono un povero peccatore. E così ha reagito Pietro quando si è inginocchiata davanti a lui, lontano da me che sono peccatore, tu sei il Cristo Gesù. Credo che il nostro cammino di fede debba caratterizzarsi in questo modo, puntare ecco, sulla, propria, sulla bontà di Dio, sulla sua misericordia, sul fatto che non ci abbandona mai, anche quando ci sembra di soccombere. E considerare anche le nostre fragilità. Il Signore te racconto di questo, questo cammino di umiltà e ci farà pescare di nuovo. Per questo che chiama Pietro, chiama Lui, chiama gli altri, lasciato tutto lo seguirono, ci dice il Vangelo, perché di fronte alla bontà di Dio non si può rimanere gli stessi di prima e percorrere le stesse strade di prima. L'augurio che tutti noi possiamo così riprendere il nostro cammino di fede ogni volta che ci sentiamo tristi e soli, abbandonati. Un augurio e un auspicio per tutti, in modo particolare per il Movimento Apostolico Ciechi, perché ognuno si senta amato dal Signore, compreso, e lo senta sempre accanto. Con Lui potrà raccogliere molto, pescare molto di più. Buona domenica.